per il 2016 comunicazione in tutti i modi possibili e immaginabili telefono chat email, lettere ed è così che conterrete tanti nuovi amici e fra questi nuovi amici qualcuno farà battere il vostro romantico cuore non abbandonatevi subito al sentimento controllate la vostra fervida fantasia per non cullarvi in inutili illusioni vi interessa tornare sui banchi di scuola? Ecco l'anno giusto sia per fare lo studente che il docente. Siete un blogger, un giornalista, un presentatore, uno scrittore? L'anno sarà veramente favoloso, non mancherà la creatività e raccoglierete consensi inaspettati ma soprattutto meritati.